Buonasera, vi voglio presentare zoom.as che è una eh, piattaforma di web conferencing che eh, eh, ha diverse soluzioni noi naturalmente ci orienteremo sulla soluzione eh, free eh, infatti vediamo il il plan e prezzi vedete che la soluzione uh, free eh, permette eh, la partecipazione a, a 100 utenti e, um, e, e uh, però dura soltanto 40 minuti a questo limite potremmo noi mh, Comunque subito dopo la fine se abbiamo bisogno di continuare la sessione eh, aprirne un'altra con gli utenti eh, con eh, i quali abbiamo deciso di eh, condividere eh, un'esperienza di eh, dialogo e di condivisione dei materiali ecco allora bisogna registrarsi vedete che eh, io sono già registrata e uh, una volta che uh, siete registrati potete mh, cliccare su host e meeting, vi chiede su col video oppure senza video o, o soltanto con la condivisione del, dello schermo. Facciamo con il video per vedere tutte le fun funzionalità. E, uh, una volta aperto vedete che ho il video intero a questo punto sceglierò di mm, darò lo stop al video ecco e uh, per esplorare la, la piattaforma posso anche uscire dal, dallo schermo intero per vedere quello che, che ho sotto allora il microfono può essere mutato ed è consigliato che gli utenti che vi accedano ehm, l'abbiano mutato e che ehm, eh, poi venga loro concesso di eh, eventualmente partecipare con, eh, il, eh, con il microfono. Eh, poi, mh, come eh, potete notare, posso quindi attivare o disattivare il video, okay. e posso invitare con questo bottone i partecipanti copiando l'URL, copi, ti manderò, eh, poi posso eh, i, con i partecipanti decidere se mutarli io eh, qui compaio solo io e qui ci saranno tutti quelli che sono eh, dentro questa web conferencing io posso attivare per loro il video oppure mutarli ok questo posso c'è cioè presente una chat una chat di gruppo in cui inviare messaggi o commenti Dico ciao invia vedete e i messaggi possono essere mandati a, a a tutti oppure ad alcuni posso anche come vedete inviare mh, dei, dei file file da Dropbox, OneDrive, Google Drive, Box oppure dal computer. È Molto interessante questa uh, questa chat. Chiudo la chat che potrò, poi potrò spostare a lato e posso iniziare poi la registrazione del, del mio webinar della mia web conferencing con questo eh, tasto e eh, poi eh, mh, pausarla e eh, interromperla. Poi si possono aggiungere durante la, eh, la eh, il webinar, si possono aggiungere del, delle reazioni. Vedete, al, a quello che viene eh, condiviso o quello che viene detto alla fine della, eh, della conferenza stessa. Posso eh, share screen, condividere lo, il mio screen, posso condividere le applicazioni che ho aperto sul mio screen, ad esempio bene, condivido questa che ho aperto sotto come vedete e eh, per spiegare determinati contenuti o visualizzare determinati contenuti intanto gli utenti e i partecipanti potranno eh, eventualmente commentare questi contenuti che sono stati eh, resi visibili ok eh, ho quindi interrotto il la condivisione dello schermo posso ricondividere come vedete e, e questo è sicuramente un aspetto molto interessante della eh, di questa applicazione come vedete posso anche eh, condividere dei documenti da eh, eh, Dropbox, OneDrive, Google Drive e Box. Ok, chiudo la finestra perché non le voglio in questo momento condividere. Mm. Alla fine mm, posso cliccare su End Meeting per uh, terminare il mio webinar. End meeting for all, leave meeting, o oh, cancel, End meeting, clicco su End meeting for all, e, e mi dà subito la conversione della registrazione nel, sul mio computer nella uh, cartella uh, Zoom recording. Ecco, questo è tutto, è un'applicazione quindi molto interessante da usare nella didattica e uh, anche 40 minuti possono essere sufficienti per uh, a condividere una conversazione o comunque per uh, tenere un, uh, un webinar che in cui condividere delle, delle esperienze mm. e dei materiali.